Ciao bambini, l'altra volta abbiamo imparato la lettera F, oggi andremo a ripassarla e a imparare la lettera M di mamma. Scriveremo per primo elfi. Bene, partiamo con due lettere che ormai conosciamo molto bene, la E, la L, ci ricordiamo la F, salgo, scendo dritto e poi la I, elfi. Rifacciamo, E, L, F, giù, salgo, I, puntino. Ancora una volta insieme, E, L, F, I, puntino. Mi raccomando, fate molta attenzione alla regolarità delle lettere, cioè che abbiano la stessa larghezza, non troppo larghe, non troppo strette. Prossima parola, UFA. U, F, giù dritto, un'altra F, giù dritto, risalgo, onda, giro intero, codina. Di nuovo, U, giù dritto, dritto, risalgo, giù dritto, dritto, risalgo, giro intero, coda, U, F, F, f A, uffa prossima parola, buffi, b, manina, u, f, dritto, dritto, su, dritto, dritto, i, puntino. rifacciamo perché è un po' difficile, b, manina, u, f, giù dritto, i, ancora una volta insieme, B, U, F, F, I, senza mai staccare fino alla fine della parola. La prossima parola è ancora un pochino più complicata, scriveremo frutto, F, sorriso, pancia, U, T, T, su nell'onda, giro intero, manina, trattini, ancora F, giù dritto, sorriso, U, T, T, giro intero, su in alto, trattino, trattino, ancora una volta insieme, F, R, U, T, T, O, trattino. Prossima parola, fungo. Vi ricordate come si fa la G? F, U, N, G, giro intero, scendo e tocco, onda e manina, di nuovo. F, U, N, G, scendo e giro. Ultimo. F, U, N, G, O, fungo. Scriviamo ancora una parola. FUNE. F, U, Na, E. Salgo, scendo e tocco. U, Na, risalgo giù e la... E. F, U, salgo, scendo e giro della E. Fune. La... M, ha ah, la stessa forma della N di naso, ma con tre zampette. Quindi da adesso in poi bisognerà contare. Per la M, tre zampette. 1, 2, 3, codina. 1, 2, 3, codina. M. 1, 2, 3, codina. 1 2 3 1 2 3 continuate voi nella prossima riga scriveremo la ma e poi la uniremo alle vocali una volta lo facciamo insieme ma e una volta lo farete voi da soli me e una volta voi allenatevi anche voi da soli e alla prossima